video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo vestitino che io ho deciso di chiamare vestito marina per quanto riguarda il filato ho utilizzato il filato dell'adrian bull linea multifilo che è un classico cotone eh, di filo di scozia egiziano molto morbido e come potete vedere molto lucido ho lavorato con l'uncinetto il numero 3 e ho utilizzato questi due colori in descrizione come sempre vi lascio il link al sito filati Elsa da cui potete acquistare il mio stesso colore anche in altre tonalità voglio farvi vedere altre combinazioni che potete fare tipo potresti unire il bianco con questo spettacolare eh, celeste o azzurro non so come si chiama questo come definirlo oppure potreste unire il grigio al bianco oppure potresti unire vi faccio vedere anche questo il grigio a questo um, mattino in realtà non è un rosso così eh, chiaro come vedi in telecamera ma è più scuro comunque la foto eh, sul sito si nota meglio e come vi ho detto io ho lavorato sempre con un centro del numero 3 per quanto riguarda una taglia m io ho utilizzato un totale di 400 grammi 300 di questa tonalità turchese e 100 della tonalità del bianco per una taglia m vi occorrono 450 grammi grammi del filato eh, del colore predominante e 150 grammi per il colore invece eh, più eh, inferiore quindi un totale di 500 grammi questo se lo volete fare come me se invece volete allargare la gonna e io nel tutorial vi faccio vedere gli aumenti che ho fatto io ma potete farne veramente molti di più Vi consiglio di aumentare di almeno di un gomitolo eh, il colore predominante quindi di arrivare a circa 550 grammi taglia l invece dovete aumentare di 200 di 200 grammi quindi di due gomitoli il colore predominante quindi invece di 300 dovete prendere 400 grammi e 150 grammi del colore inferiore quindi un totale di 650 uh, scusatemi uh, di 650 grammi naturalmente se lo volete fare più ampio andate ad aumentare di un gomitolo sia il colore predominante che il colore uh, inferiore e naturalmente potete anche decidere di fare il vestito tutto di un colore quindi in quel caso sono 400 grammi per una taglia s 450 se lo volete allargare un po la gonna uh, per una taglia m 500 550 se volete allargare per una taglia l 600 650 se volete andare ad allargare la gonna o anche farla più lunga quindi come preferite io uh, la lunghezza per me va bene anche la morbidezza addosso non mi stringe quindi mi va benissimo e per questo non ho fatto ulteriori aumenti però voi potete fare tutti gli aumenti che volete quindi questo vestito si adatta uh, tant moltissimo alle vostre forme per quanto riguarda la realizzazione, mi avvicino per farvele vedere. Vi dico già che sono sempre due giri che vanno ripetuti, sia quando lavoreremo in giri di andata e ritorno per creare la parte alta del vestito sia quando andremo a lavorare in tondo la parte inferiore per la parte superiore come potete vedere ho lavorato due rettangoli che poi ho cucito insieme qui di lato uno stesso rettangolo l'ho cucito di lato e li ho cuciti insieme poi i due rettangoli sul davanti e sul dietro dietro la cucitura è più alta rispetto sul davanti e anche in questo caso se vi piace la scollatura più profonda potreste cucire meno quindi avere uno scollo più profondo dipende sempre dai vostri gusti e poi cucita anche qua lateralmente una volta fatto questo sono andata a riprendere la lavorazione sotto e a fare sempre gli stessi due giri come vi dicevo la gonna si può allargare io infatti arrivata a altezza fianchi sono andata ad allargare e nel tutorial vi spiego come si fa io mi sono fermata a fare tre aumenti totali uno al decimo giro uno al tredicesimo e uno al quattordicesimo giro però come vi dicevo potete fargli all allargare la tantissimo quindi potreste fare degli gli aumenti sia dal decimo io dico decimo perché per me i fianchi iniziano dal decimo ma potreste iniziare anche prima quindi fare questi aumenti eh, fino ad arrivare alla larghezza che più vi piace il punto non è molto eh, forato è abbastanza coprente io infatti sotto indosso comunque una eh, sottoveste bianca però come potete vedere non si nota tantissimo perché comunque è un punto abbastanza coprente e naturalmente potete fare anche la gonna più lunga In quel caso mi raccomando Andate a prendere sempre più filato Se volete fare la gonna più lunga Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia Che desiate realizzarla E se è così poi mi raccomando Mandatemi le vostre foto O sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa O sulla, uh, sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e Speruzzare, Oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio Anche se molti di voi invece mi taggono anche sul mio telefono E va benissimo Mi piace anche la lì perché abbiamo anche una uh, comunicazione più diretta noi ci vediamo al prossimo video tutorial allora, per realizzare il nostro vestito, dovremo innanzitutto partire dall'alto e realizzare due rettangoli. Vi faccio vedere queste uno e questi secondo sono due rettangoli: uno mi parte da diciamo un poco sotto al seno fino ad arrivare alla parte dietro, stessa cosa da quest'altra parte. Vedete, il mio rettangolo è a lungo circa 70 centimetri. Per ottenere questa misura, io ho montato un totale di 100. 27 catenelle qui nel mio campione invece ne ho montate 13 la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3 più una catenella mi raccomando per capire quante catenelle dovete montare dovete andarvi a misurare da sotto al seno fino a meno 5 cm sotto al seno non di più ad arrivare dietro alla stessa altezza per capire quindi quanti centimetri eh, quante catenelle andate a mettere per arrivare a quella misura ripeto il mio rettangolo è di 70 cm. presumo che per una taglia anche se ha S però a più seno deve andare a fare qualche centimetro in più quindi magari dovrebbe mettere almeno due tre motivi in più per una taglia M eh, diciamo che dovete sempre andare a calcolare quanto dovete quanto la volete che vi arrivi sotto al seno se di parecchio se 5 cm o un po' di più ma io vi consiglio 5 centimetri poi una volta montate le catenelle andremo a lavorare in um, altezza i nostri rettangoli ricordate sempre che dobbiamo realizzare due rettangoli benissimo come avete visto dal, um, dal vestito che io già sto lavorando io ho iniziato appunto con il colore celeste e ho alternato il colore bianco voi potete lavorare con un unico colore uh, modificare i colori o un altro uh, accostamento che vi consiglio è il bianco con il color mattone o il bianco con il color grigio perla oppure potete realizzare um, uh, qualcosa sul colore della terra quindi magari utilizzando il marrone con il mattone o con il giallo scuro Potete divertirvi a fare le combinazioni che volete Quindi detto ciò come vi ho detto io ho montato qui 13 catenelle Quindi un multiplo di 3 più una catenella E andiamo a realizzare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta E quello che vado a fare adesso lo faccio per tutto il giro E vado a fare... 3 maglie alte una rientro 2 rientro 3 salto 3 catenelle salto 2 catenelle e ricomincio da capo Entro nella terza e di nuovo da fare 3 maglie alte 1 2 e 3 ancora salto 2 catenelle entro nella terza e di modo a fare 3 maglie alte 1 2 e 3 salto 2 catenelle e vado a realizzare la mia ma ultima maglia alta quindi stiamo terminando il giro nel giro quindi andremo a fare sempre questi tre gru questi gruppi di tre maglie alte e andiamo quindi a terminare facendo una maglia alta nella nostra ultima catenella abbiamo realizzato così il nostro primo giro ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta Prendo il filo, entro nella terza maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1, e 2, prendo il filo, torno indietro, entro nella prima maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare una maglia alta di nuovo prendo il filo, questo lo vado a fare per tutto il mio giro, quindi prendo il filo, entro nella terza maglia alta e vado a fare una maglia alta. Due catenelle di separazione, 1, 2, prendo il filo, torno indietro nella prima maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare una maglia alta. Quindi ancora, prendo il filo, entro nella terza maglia alta e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione 1 e 2 prendo il filo torno indietro nella prima maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare una maglia alta quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro terminiamo il giro andando a fare una maglia alta all'interno della catenella della terza catenella che chi voleva la nostra prima maglia alta questi sono i due giri che vanno sempre ripetuti, giriamo la lavorazione, vi faccio rivedere un attimo come rifare il primo giro, dato che abbiamo una base diversa, e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entriamo nell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, archetto successivo di nuovo, andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2 3 archetto successivo e di nuovo andiamo a fare 3 maglie alte, una, due e tre, e terminiamo il giro andando a fare una maglia alta all'interno della terza catenella. Quindi questi sono i due giri che andiamo sempre a ripetere, vi ricordo che io ho montato 127 catenelle eh, e vi dirò ogni tot giri come sono andata poi a cambiare il colore e poi a quanti eh, giri ho fatto in totale per la larghezza del nostro rettangolo che vi ricordo eh, deve essere abbastanza largo da poter coprire l'intera spalla e anche scendere di qualche centimetro in modo da poterla chiudere eh, sotto le braccia il vostro rettangolo senza che vi stringa troppo allora io ho terminato i due rettangoli e ho fatto in questa maniera ho ripetuto i due giri per dieci volte più ho ripetuto di nuovo il primo giro però dopo aver ripetuto per le prime due volte per le prime tre volte il motivo ho ripetuto sempre per fare la quarta volta il primo motivo ma il secondo giro sono andata a farlo con il bianco e anche il giro successivo sempre con il bianco Ho poi di nuovo continuato a lavorare sempre con il nostro um, azzurro e ho terminato poi di nuovo con due giri di bianco il primo l'ultimo giro del mio decimo motivo e il primo giro dell'undicesimo motivo io ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato a questo punto adesso dobbiamo andare a cucire i due pezzi l'uno vicino all'altro come potete vedere io ho piegato in due i due rettangoli e adesso li devo andare a cucire sia qui dietro che avanti che qua di lato da entrambe le parti e poi andremo a lavorare il corpo della maglia naturalmente qui andrò a cucire con il filo bianco in modo da richiamare il colore e qui invece andrò a cucire con il filato azzurro per cucire faremo sempre il fatto che passiamo nei fili esterni delle nostre maglie e invece qui passeremo tra una catenella e l'altra quindi semplice um, la, semplice cucitura fatta con ago e filo e poi vi faccio vedere come andare a continuare sotto allora ho cucito i rettangoli e davanti ho cucito per 16 motivi e anche lateralmente che scusatemi 16 centimetri che equivalgono a 10 motivi sia avanti che ai lati mentre dietro sono andata a cucire per circa 20 centimetri che corrispondono a circa 13 motivi come motivi intendo i miei uh, gruppi di tre maglie alte quindi ripeto sono andata ho piegato i due uh, rettangoli sono andati a cucirli per 16 centimetri avanti 20 cm dietro e 16 cm anche sul, davan, sul sul sui fianchi in modo da avere il nostro scalfo per le maniche adesso continueremo la lavorazione sotto lavoreremo sempre lo stesso punto però andremo a lavorarlo in tondo e io inizierò a lavorare sempre con il nostro uh, blu uh, cobalto non so come ce non so neanche come definito questo però è fantastico l'adoro. Quindi, adesso andiamo a lavorare il resto della nostra maglia. O vestito sono ancora un po' indecisa, però naturalmente lavorerò cercando sempre di um, alternare comunque questo colore con il bianco. Quindi, ho deciso che la lavorazione inizierò sempre di lato in modo che non si veda l'inizio e, e la fine del giro davanti o dietro. Quindi andiamo a lavorare di lato e andiamo a lavorare semplicemente il nostro giro. Quindi mi aggancio dove ho la cucitura e vado a fare le mie 3 catenelle: che sono la prima la nostra prima maglia alta. Rientro dentro e vado a fare altre due maglie alte una. 2 prendo il filo vado salto una maglia orizzontale vado nella successiva quindi qui e vado a fare di nuovo le mie tre maglie alte quindi una due e 3 Salto una maglia orizzontale, entro nella successiva e vado a fare tre maglie alte. Una, due e tre salto una maglia alto orizzontale vado una successiva e di nuovo da fare tre maglie alte. Mi raccomando se notate che la lavorazione vi si sta stringendo troppo, allora alternate alcune maglie, eh, alcuni gruppi di tre maglie alte, li fate più vicino, non tanto non è un problema eh, il multiplo quindi non dovete per forza avere un multiplo di eh, gruppi di tre maglie alte quindi se vedete che la, la, la lavorazione si sta stringendo troppo andate a lavorare dei gruppi più vicini quindi senza saltare le tre maglie la maglia alto orizzontale questo se vedete se la lavorazione si sta stringendo io devo stringerla un po quindi mi va bene che venga un po più stretto però se mi accorgo che stringerà troppo lo andrò un po ad allargare quindi sfilerò un pochettino e andrò a fare qualche gruppo di maglia alta più vicino detto ciò quindi io continuo a lavorare in questa maniera per tutto il mio giro Sto terminando il giro, vado dove ho la terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro con delle maglie bassissime mi porto dove ho la terza delle mie tre maglie alte e a questo punto realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, prendo il filo, torno indietro dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. E si fa questo per tutto il giro quindi riandiamo a fare una maglia alta dove abbiamo la terza delle nostre tre maglie alte 2 catenelle di separazione si torna indietro si va nella prima delle nostre tre maglie alte e si fa una maglia alta e si continua quindi questo faremo per tutto il giro. Termineremo il giro andando a fare una maglia alta nella terza catenella e poi all'interno dell'archetto di due catenelle andremo a fare i nostri di nos, di nuovo le nostre tre maglie alte. Quindi semplicissimo, faremo sempre questi due giri. Io penso che farò sempre quattro volte il motivo e poi andrò a usare a fare i due giri bianco oppure farò tutto celeste. Vi aggiorno, pre, presumo che farò tutto eh, alternerò comunque i due colori. Comunque continuerò a lavorare in questa maniera normalmente vi dirò quante volte ho ripetuto il giro, dopo quanto sono andata a cambiare colore allora come potete vedere questa volta io nel corpo ho cambiato ho fatto invece di soli due giri col bianco ne ho fatto quattro quindi sto procedendo sono arrivata diciamo a altezza fianchi e devo allargare la maglia in realtà ho già fatto un aumento eh, però non ve l'ho fatto vedere perché volevo essere sicura che venisse bene che non facesse qualche difetto e quindi lo fare in maniera diversa devo comunque continuare a fare un altro aumento quindi vi faccio vedere adesso come si vanno a fare gli aumenti io il primo aumento l'ho fatto dopo uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 motivi ho fatto il primo aumento ho fatto poi i miei due giri di bianco e adesso ho messo i marcatori per poter fare il mio secondo motivo per poter secondo aumento scusate per poter fare gli aumenti dovete andare a mettere i marcatori io l'ho messo dove inizio il giro sono andata a contare i miei gruppi di tre maglie alte li ho divisi eh, mettendone 22 avanti e 22 dietro nel 23 sono andata a mettere il mio marcatore perché io farò gli aumenti ai lati quindi non davanti non dietro mai lati eh, quindi mi raccomando andate a contare i vostri um, um, um, uh, um, gruppi di tre maglie alte e mettetene una parte una metà avanti una metà dietro mi raccomando se avete proprio precisi um, un numero pari quindi invece di come me che io ne ho 23 avanti 22 e 22 e uno lateralmente e voi ne invece ne avete 22 e eh, 22 ma non avete il 23esimo non vi preoccupate andate a mettere il marcatore eh, sopra il 22esimo del motivo dietro quindi Qui, andate a mettere il vostro marcatore e dove avete il ventiduesimo io sto dicendo ventiduesimo però voi potete averne di più o di meno in quel caso comunque fate la divisione se avete quello da dispari in quello dispari mettete il vostro marcatore se invece avete un numero pari lo andate a mettere al primo gruppo di tre maglie alte del dietro detto ciò quindi possiamo andare a lavorare come vi ho detto io cambio colore dopo, dopo aver fatto due motivi col bianco e vado a lavorare con il mio Um, celeste e andiamo a fare subito um, come vedrete adesso iniziamo normalmente il nostro giro quindi vado a fare 3 catenelle entro nella terza maglia alta del gruppo di 3 vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 2 catenelle di separazione prendo il filo vado nella prima delle mie tre maglie alte realizzo una maglia alta Adesso invece di andare direttamente nella terza maglia alta entro nella prima e vado a fare una maglia alta 2 catenelle entro nella terza del gruppo precedente e vado a fare una maglia alta. In questo modo stiamo allargando la lavorazione, vedete perché avremo poi nel giro successivo un motivo in più e adesso torno a lavorare normalmente. Vado nella terza maglia alta e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle entro nella prima del gruppo di tre vado a fare una maglia alta e come vi ho detto procedo normalmente quindi senza fare più aumenti fino ad arrivare dall'altro marcatore e anche in quel caso vi farò vedere come fare i nostri aumenti quindi continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare all'altro marcatore sono arrivata al secondo marcatore non lo tolgo perché così potete capire bene come andiamo a lavorare andiamo a fare un aumento e lo faremo sia dietro cioè prima del marcatore che dopo quindi prendo il filo entro nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta 2 catenelle di separazione prendo il filo vado nella terza del gruppo precedente e vado a fare una maglia alta e abbiamo fatto quindi il primo aumento. adesso andiamo a lavorare normalmente il nostro uh, ventaglio incrociato quindi entriamo nella maglia nella terza maglia alta e andiamo dove abbiamo il nostro marcatore andiamo a fare una maglia alta 2 catenelle prendiamo il filo torniamo indietro nella prima maglia alta e andiamo a fare un'altra maglia alta secondo aumento andiamo nella prima maglia alta del gruppo successivo e andiamo a fare una maglia alta 3 catenelle 2 catenelle prendo il filo torno indietro nella terza maglia alta del gruppo precedente e vado a fare una maglia alta e adesso invece torniamo a lavorare normalmente quindi andiamo nella terza maglia alta una maglia alta 2 catenelle torniamo indietro nella prima e andiamo a fare una maglia alta e continuiamo così 3 maglie alte cioè vado nella terza maglia alta 2 catenelle torno indietro e vado nella prima maglia alta Continuo così fino a quando arrivo di nuovo al primo marcatore, dove farò vedere come fare di nuovo l'aumento anche prima del marcatore e poi chiuderemo il giro. Così come potete vedere noi nel giro successivo avremo quattro um, gruppi di tre maglie alte in più, due da questa parte e due dall'altra. Una l'abbiamo già fatta all'inizio del giro, l'altro lo faremo a fine giro. Quindi continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare alla fine del giro e farvi vedere l'ultimo aumento. sto per terminare il giro come potete vedere io adesso potrei chiudere la lavorazione e invece vado a fare il mio ultimo momento questa volta lo tolgo il marcatore così potete vedere meglio ecco prendo il filo entro nella prima delle tre maglie alte vado a fare una maglia alta 2 catenelle prendo il filo torno indietro entro nella terza maglia alta e vado a fare una maglia alta e adesso invece andiamo a chiudere il giro entrando nella terza catenella che qui la nostra prima maglia alta e ora si ricomincia a fare il giro il nostro primo giro normalmente come lo facevamo quindi 3 catenelle che sono stata prima maglia alta si rientra dentro e si vanno a fare altre due maglie alte Ora io ho fatto come vi ho detto il primo aumento quando ho iniziato la seconda fascia eh, del bianca quindi al mio decimo motivo. Adesso l'ho fatto quindi un altro al mio tredicesimo motivo quando ho iniziato il tredicesimo. E se ne farò degli altri vi, dir, vi farò sapere. Naturalmente, voi dovete fare gli aumenti in base a quanto volete allargare poi eh, la vostra eh, gonna o mh, il vestito. In realtà, sono ancora indecisa se fare proprio un vestito o fare qualcosa da mettere sopra il fusone Comunque, mh, man mano che lavoro, andrò a vedere. Quindi potete farlo ogni, um, ogni motivo, cioè fate un motivo fin da questo motivo quello subito dopo. Potete fare di nuovo gli aumenti. Quindi questo potete giostrarvelo come più vi piace a seconda di come volete allargare la vostra lavorazione. Io per adesso ripeto l'ho fatto dopo, il uh, iniziando l'undicesimo motivo e al tredicesimo motivo. E adesso ricordatevi solo che quando andate a aumentare, di mettere sempre il primo marcatore dove avete l'inizio del vostro giro, quindi nel primo gruppo di tre maglie alte, andate a contare il gruppo di tre maglie alte e dividete quello davanti da quelli di dietro e mettete il marcatore anche dall'altro lato in modo da poter fare gli aumenti lateralmente allora io ho terminato il mio vestito ho ripetuto i due giri per 28 volte terminando poi con il giro di maglie alte e vi dico che io gli aumenti come vi ho detto l'ho già fatti all'undicesimo al tredicesimo giro e lo eh, motivo e l'ho fatto anche al quattordicesimo motivo poi non ne ho fatto più perché non volevo la maglie, la gonna troppo larga volevo che scendesse a tubino però come vi dicevo voi potete fare moltissimi più aumenti rispetto a me quindi allargare tantissimo la lavorazione come vi ho fatto vedere detto ciò quindi il nostro vestito è terminato